Bentornati su Officina del Pilota, sono a 130 all'ora in autostrada. Improvvisamente sento un brutto rumore, la Vini perde potenza e la temperatura dell'acqua si alza immediatamente. Dallo specchietto retrovisore vedo detriti rotolare sull'asfalto. Era il tenditore, il tenditore della catena che avevo sostituito solo poche settimane prima. Che faccio? Chiamo il carro, la porto da speedlab, cambiamo la puleggia e il tenditore ma dopo averla rimontata, messa in moto e provata su strada ci rendiamo conto che non basta, il problema era un altro il volumetrico Le Mini, sia per te che per me sono una persecuzione ormai Praticamente gli sto a scompone il collettore d'aspirazione per arrivare sotto al compressore volumetrico e alla pompa dell'acqua eh, c'avevamo la farfalla davanti lo smontai pure quella pensavo fosse un po' più, un po più sporco invece non è cioè io penso che questa è da tanto che non lo smontano adesso dobbiamo staccargli questo pezzo guarda che merda vedi questa mamma mia Le mini per smontare anche un singolo pezzo tocca farle in tanti piccoli pezzettini. Sopra è libero. Sotto è attaccato su un punto fisso, quindi quando noi lo andiamo a sfilà c'è forza. Sì. Sì, sì, ce l'abbiamo fatta finalmente a allentare quella maledetta vite Il problema delle mini è il fatto che sono talmente tanto compatte che non ci si mettono le mani Bisogna levare sempre prima quelle più scomode, non lasciarle per ultime Wow, eccolo, eccolo, eccolo, è uscito e La vite scomoda è quella che sta qua Da sotto bisognava agire Ora sembra facile perché non c'è il tubo e non c'è il pezzo Ma vi posso assicurare che con il pezzo montato non è più così tanto comodo Perché è, è un punto anche che non si vede Eccolo là allora, quello è il volumetrico. Tutta questa diciamo questa superficie, qua è il volumetrico. Poi, se proseguiamo con lo sguardo, vediamo che di qua abbiamo la pompa acqua. La pompa acqua è collegata al volumetrico e praticamente il volumetrico trasmette eh, il moto alla pompa dell'acqua. Quindi, se il volumetrico o l'albero interno del volumetrico non gira, di conseguenza non funziona nemmeno la pompa dell'acqua. Quindi eh, ci porta appunto a un surriscaldamento del motore inoltre che ha un calo di potenza perché non è più, eh, non è più ausiliato dal, dal volumetrico fino che tu che la MINI va bene tu l'amerai però nel momento in cui la MINI incomincerà a dare problemi partirà l'odio regolatore, pressione, benzina e iniettori bisogna utilizzare un trucchetto vecchia data ha mollato? ha mollato, ha mollato ha mollato si sì, ha mollato adesso potremmo dargli pure con lo snodo. l'importante era farla sbloccare allora adesso lo agganciamo con la calamita onde evitare che si perda il datino eccolo lui vieni vieni vieni eccolo recupero vapori passa in mezzo al collettore quindi lo dobbiamo staccare questa è una vera e propria infamata guarda come ridotto sto tubo oh, finalmente estrapolato è stata tosta sbatteva qua praticamente sbatteva in questo punto qui qui forzava proprio qui beh effettivamente c'è sta poco di spazio eh, per tirarlo fuori questa è la pompa dell'acqua che come possiamo vedere qui proprio nell'alberino è collegata con un altro albero che sta all'interno del volumetrico quindi girano insieme Guarda dove cazzo è che sta quella vita Cioè tu mi devi spiegare come fai Non c'entra niente Non ci sono chiavi che fisicamente entrano eh, lì Alla fine però dai Con questa ce l'abbiamo fatta Sì Una super chiave Vedi ma te qui ci sta Sto segnetto, anzi, sti segnetti, va bene, non è tanto normale, cioè non è, da qui adesso non riusciamo a capire ancora niente, però già comunque che c'è sta quello qualcosa significa. A me, a, a me non mi sembra che sia originale. Bisogna smontarlo del tutto e valutare però... È grosso. È eh? grosso e poi il corpo comunque non, non mi sembra. C'è cioè stata di una cosa, che il motore volumetrico fondamentalmente se è fatto bene spinge sicuramente è più affidabile in pista rispetto al motore turbo perché comunque il motore turbo è soggetto a più sollecitazioni nel complessivo eh, nulla togliendo a tutte le problematiche che ci hanno sti motori qua in più la versione eh, diciamo successiva a questa quindi quella turbo l'r56 eh, ha comunque monta a motore thp e il motore THP per chi lo conosce comunque ha svariate problematiche già di serie per quanto riguarda quarto pistone, fasce, ha svariati problemi questo, quei problemi non li presenta e comunque sicuramente in pista un motore che eh, è turbo ci avrà delle pressioni come ci avrà anche delle temperature che so diverse sicuramente a questo cioè, probabilmente così è più sfruttabile secondo me in affidabilità anche se Ricordiamo il fatto che l'affidabilità quando ci sta un motore che comunque è ehm, diciamo preparato, un minimo, comunque preparato anche forte non si può pretendere l'affidabilità al 100%. Abbiamo staccato il tenditore dal compressore e anche la stecca dell'olio. Dobbiamo smontare pure l'alternatore. Gli staccare radiatori! Bisogna staccare tutto. Tutto. Oh, che infame. Non fame! Oh! Sul ginocchio! Bello. Dolore della madonna, ma... Oh, mo adesso, adesso, adesso puoi andare a fare in culo. A me troppo l'alternatore non me va e a te non ti va a cambiarlo, giusto? No. Ok. Questa l'abbiamo tolta, quella sotto l'abbiamo tolta, Questo è scollegato, quindi in teoria ci dovrebbe venire fuori volumetrico e insieme al volumetrico pompa acqua, finalmente. Eccolo! Eccolo è lui! Finalmente! Come si capisce se è esploso o no? <ride> Bisognerebbe aprirlo ancora di più di quanto già lo è. Cioè già c'è qualche cosa che non va, l'abbiamo visto prima, però bisogna aprirlo. piacerebbe <ride> un botto a tutti noi questa cosa che arriva a toccare proprio Questo ci fa, eh, quello questo, ci fa e quello questi ci Non tutti e due bisogna capire se sto gioco è normale o no? è normale o no però la cosa che a me mi fa tanto strano è che arriva a batte proprio e poi comunque c'ha bei segni eh c'è l'ha un po' di segni dentro questa cosa non mi piace ma pure il fatto che è segnato sui bordi vedi qui ci stanno proprio delle righe sì. cioè è come se ci fosse andato dentro qualcosa c'hai la puleggia che è attaccata a questo albero che prosegue per tutto il corpo e di qua c'è un altro ingranaggio che è attaccato a questo e trasmette il moto alla pompa dell'acqua tramite questo praticamente questi due si legano tra di loro e in questo modo il volumetrico trasmette eh, il modo anche alla pompa poi questo ingranaggio è collegato con questo che è quello che invece fa girare l'interno del volumetrico cioè il corpo interno uh -huh. e qui invece abbiamo la parte quella che è attaccata praticamente al sistema d'aspirazione quindi diciamo all'intercooler uh -huh. no, bisogna capire un attimino eh, il problema se deriva da questo o da questa, io adesso mo la prima la pompa però io penso che il problema derivi da qui perché, nel momento in cui questo doveva entrare eh, in funzione fischiava mh, tre volte il fischio suo quindi faceva un rumore totalmente diverso e la macchina scaldava come se la pompa non, eh, non ce la facesse a, a far circolare l'acqua nel motore. Dunque questo molto probabilmente da revisionare sì. questa non ha un costo eccessivo quindi secondo te è giusto cambiarla oppure provare ad aprirla allora provare ad aprirla ci si può provare ma è insensato perché tanto comunque sia questo c'è un alberino voglio dire il corpo è abbastanza piccolo e poi c'ha sto foro qua che è fatto proprio per capire quando si rompe l'alberino però a prescindere io la cambierei perché visto il lavoro che c'è sta dietro mm. c'è io la cambierei perché magari ti trovi che rimonti tutto tutto sistemato questa non funziona tra un mese se spacca ritocca di raggio tutto quindi questa a prescindere da mettere nuova credo che comunque la causa del problema che abbiamo noi derivi da questo che adesso noi eh, prima cosa lo controlleremo bene quindi ci dobbiamo assicurare comunque di quello che gli hanno fatto, non gli hanno fatto, la puleggia ci sta però dobbiamo vedere internamente quello che, quello che è sto, sto compressore e poi bisogna un attimino secondo me va revisionato io penso che al 99% va revisionato il corpo interno e ritorna tutto a funzione normale va bene e perché io non lo voglio comprare nuovo eh no no no, tranquillo ah, a proposito ma questo non è originale quindi non, non si è capito? io ho il dubbio che sia originale cioè sicuramente mo, a parte il fatto puleggia però credo che sia anche più grande il corpo rispetto a quello originale, eh, ci dobbiamo assicurare questa cosa, c'è cioè da continuo aprirlo devi un attimino tutta la situazione, però penso che sì, comunque sia più grande di quello suo originale, sicuro dateci qualche consiglio qui sotto nei commenti fateci sapere se secondo voi il fatto che sia un po' deteriorato all'interno sia proprio il problema perché magari a bassi regimi non, non fa rumore, però lo fa solamente vai... nel momento in cui entra in funzione quando carica pressione incomincia a far rumore però non fa più il rumore da volumetrico classico che può comunque fare quel, quel fischio ma lo fa amplificato cioè per tre volte proprio se sente un rumore ehm... Un rumore che, cioè, non è paragonabile a un volumetrico, comunque ti fa pensare a qualche cosa che lì dentro non va. Ok, va bene. Ciao, ciao ragazzi, ciao, grazie, Leo, eh. Pezzi? <ride> ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale e attivate la campanella. Così quando carico un video mi verrà inviata una notifica. Ciao, ci vediamo alla prossima!